1071 voti per l'ISIA, 4 seggi su 4 Un commento a caldo dai nostri nuovi rappresentanti Allora possiamo dire che sicuramente non ci saremmo aspettato questo risultato assolutamente Non contavamo sui 4 seggi ma, eh, su tre. ma neanche sui 3 ha ragione eh, eh, due su Se due. posso dire qualcosa due. chi cazzo l'ha votato Ivan? <ride> <ride> cioè, 300 326. 26 persone quindi 326 dai. puntiamo sulla simpatia volevo sottolineare e questo e quindi a questo punto il primo punto che andrete a sviluppare la sicuramente card. La, card, eh, è la card sicuramente la card eh, in quanto è un punto molto forte della nostra lista che crediamo che eh, possa giovare, diciamo, cioè abbia giovato alla nostra Ed è molto richiesto anche dai professori quindi proveremo a darla anche ai professori anche se non è vero quindi il nostro obiettivo principale, come, come l'anno scorso, è quello ovviamente di concretizzare, di concretizzare. E, e non solamente con le parole, noi concretizziamo davvero il massimo e risolvere <ride> i problemi che tutti, tutti gli alunni ci porranno. Sì, infatti, abbiamo anche portato come punto, proprio per questo abbiamo portato le pin box, proprio per eh, sì, come, dice... <ride> come dice Gianmarco. Noi eh, diciamo uno dei nostri obiettivi fondamentali è andare incontro alle esigenze dei ragazzi, eh, risolverle in maniera immediata e quindi. Abbiamo pensato un po' a tutto per gestire in maniera più completa la situazione scolastica. Beh, in bocca al lupo ai nostri nuovi rappresentanti. Bravissimo! È... E Giorgi avete scelto bene. Applauso.